Cari amici, buonasera, benvenuta Manuela, come stai? Ciao, io sto benissimo. benissimo. Ti vedo, ti vedo, si percepisce la luce che sono ti rage. Sono proprio stanca e si vede anche quello, ma sono anche molto contenta. Benissimo, benissimo. Allora, noi tra qualche secondo saremo online, prima lanciamo la sigla e come dico sempre ai nostri amici, un like alla pagina ci aiuta a crescere per divulgare l'informazione. L'iscrizione al canale YouTube Vincenzo D'Amato psicologicamente vi aiuterà a restare sempre e costantemente connessi con tutti i contenuti che ogni giorno lanciamo per voi, tra qualche secondo, con Manuela Pompas. Ok. E di nuovo buonasera e benvenuta alla straordinaria Manuela. Ogni tanto mi concedi l'onore e il piacere sì, di essere ma con un noi. un piacere, lo sai Vincenzo. <ride> sai cosa, dovremmo farlo all'estero questa cosa, però è carino. Possiamo farlo sì, anche sì. qui. Ma guarda, lo faremo anche all'estero. Tu sai cosa stiamo organizzando e, e finalmente sì. eh, si muovono tante cose. Sì. Ovviamente noi siamo abituati ad averti con noi, ad a, a vederti come l'esperta delle vite precedenti, perché questa è la tua... Eh, diciamo, specializzazione, diciamo, specializzazione, non solo però, perché tutti sì. ti conoscono bene come giornalista, sei molto nota da quel punto di vista. Questa sera, però, ti abbiamo con noi per parlare di un argomento diverso, no? che sì. poco hai affrontato nel tempo. L'argomento, no, non, non è vero, quando io ero a Gioia, ho fatto parecchie inchieste sugli UFO. Ah. Ho intervistato piloti, ho intervistato rapiti, vabbè, okay, oltre a chi i contatti di vario tipo, no? cioè anche gli avvistamenti, i cerchi nel grano. Poi però è successa una cosa, io mi sono licenziata nel 2000, nel 2012 ho fatto il mio giornale CarbaNews.it e ehm, non ho mai affrontato, tu pensa Vincenzo, e non so perché, non so con quale, cosa è successo nel mio cervello, io non ho più scritto di parapsicologia, che era, io ero conosciuta per quello sì. come giornalista, e non ho più affrontato gli UFO, e mi sono portata in un campo soprattutto di medicina olistica, di salute, soprattutto, poi c'era qualche volta, c'era il viaggio nel mistero, c'era c'era qualcosa però ho affidato il magico a Giorgio Cozzi ad altre persone all'antropologia all culturale e, e non lo so perché io sono un po' guidata forse doveva essere così poi mi certo. sono svegliata una mattina sai che io sto facendo vari convegni ho cominciato il Covid a me ha portato i convegni online cioè a me il Covid ha portato tanti insegnamenti e tante porte che si sono aperte e quindi ho già fatto un convegno sulla spiritualità uno sulla salute e adesso una mattina mi sono svegliata e ho detto facciamo un convegno sugli UFO Bellissimo Detto fatto, detto fatto ho invitato per primo Roberto Pinotti che è fondatore e presidente del CUN che mi farà due relazioni nel convegno che sarà il 22 e il 23 maggio online Benissimo. sul mio sito, a cui però bisogna iscriversi, dopo dirò tutto, e Pinotti mi parlerà del caso Amicizia e poi mi parlerà delle novità, perché non so se ce ne sono tante novità. Una novità, e ci sono state due cose recentemente forti, come tu saprai bene. Una è stato l'annuncio di Chaim Eshed, ex capo della sicurezza aerea sì. di Israele che ha detto che gli alieni hanno collaborato con gli Stati Uniti, adesso stanno collaborando su Marte, qualcuno ha detto, ah lo dice per pubblicizzare un suo libro, ma io non credo che una persona che è stata nell'esercito e è stata eh, su alte cariche, non credo che dica delle balle solo per vendere un libro. Cioè assolutamente fare altro. E L'altra cosa è stato John Radcliffe della National, dell'Agenzia dell Nazionale eh, che direi C.I.A., sì, sì. il quale il primo giugno dovrebbe desecretare 100.000 sì, pagine, non so mica poche, di documenti sì in cui si parla dei contatti che gli americani hanno avuto non solo con gli UFO, cioè non solo gli avvistamenti, ma anche con gli alieni. Che possono essere buoni o cattivi a seconda di che razza sono. E Pinotti è stato il primo, ma ancora negli anni 70, gli sto facendo pubblicità, non ne ha bisogno, eh, ma negli anni 70-80, quando io l'ho conosciuto, è stato il primo a parlare di un patto scellerato, di, con, di eh, tra gli alieni e gli americani e una parte dell'FBI direi sì. o comunque dei servizi segreti addetti a questo e eh, neanche i presidenti lo sapevano era una, una, sì, un, una, un governo ombra all'interno del ma, governo un stesso un In questo patto scelerato di più di 50 anni fa, 50 anni fa eh, gli alieni avrebbero dato agli americani della tecnologia, tipo sì. i microchip, lo stealth, insomma alcune cose, in cambio di qualcosa, che possono essere delle terre, delle caverne, la possibilità di eviscerare degli animali. Anche la parte... possibilità di avere contatti con gli umani, perché molto spesso, sì, sì, nei casi di abduction, viene fuori che ci sono anche militari quando prelevano, eccetera. Eh, questa è un'ipotesi di malanga, sì, potrebbe essere, eh? potrebbe essere. E non sappiamo bene, perché poi si mischia le voci che scappano, si mischiano, però mh, questa è una cosa che sappiamo da tanti anni, quindi. E adesso, per la seconda volta, perché c'era stato il Blue Book, no? da cui Silberg sì. aveva attinto il materiale, per scrivere incontri ravvicinati al terzo tipo, e adesso se ne parla ancora. E io non, è, non avevo bisogno di prendere coraggio, ma non so, sono stata illuminata di immenso e ho deciso di fare questo convegno. Questo convegno avrà soprattutto degli esperti, eh, ci sarà Giorgio Di Salvo che invece parlerà degli alieni e, del, e della fantascienza, cioè fantascienza e realtà. E poi abbiamo vari Tambellini, abbiamo Carlo Di Dilitta, abbiamo una serie. Poi dopo volevo darti la condivisione dello schermo, ma non riesco, non sono capace. Volevo farti vedere la locandina. La locandina, magari la lanciamo dopo, la carichiamo, la mettiamo mentre oh, andiamo in diretta. Sì, sì, sì. E sì, poi sì. c'è una cosa a cui io tengo moltissimo: perché io cinque anni fa ho scritto un'opera, un'operina teatrale, un monologo teatrale. Uh, Elisa no, ci sono tante pecore rincoglionite ma c'è tanta gente che si sta svegliando quindi Senza quelli dubbio. che non sono in grado di capire vanno a vedere Beautiful e gli altri <ride> magari vedranno anche altre cose e ti dicevo, avevo scritto per Alberto Mancioppi questo eh, monologo sul rapimento alieno io eh, ho evitato un rapimento credo di essere sfuggita a un rapimento pregando e ho scritto questa opera attingendo a varie eh, esperienze dei, dei rapiti che avevo eh, intervistato il primo è stato zanfretta long lonzi eh, e altri è un ragazzo eh, di treviso mi sembra di un ragazzo ud ud ud udinese adesso non mi ricordo e insomma, io avevo già. Ma ti sto parlando di 30 anni fa, Vincenzo. Sì, sì, sì. Io sì. sì. stata una pioniera lo so, in, lo questo so. campo, eh, in questo campo, però ci avevo ben sol naso, insomma, avevo, avevo un po'. E poi quest'opera non è mai andata perché non abbiamo trovato il teatro, non abbiamo trovato il produttore ed è venuto da me Alberto Mancioppi con Stefania Pepe, che è sia attrice che è stata anche regista in questo caso. E qui con e... noi la salutiamo, infatti ci ha, ci ha ah, salutati. prima sì, col... con la, la, la, Ciao Stefania, la, la, la. un bacio! Ciao. Ciao. <ride> e Stefania in questo ha fatto con Lisa, con Lisa, aiuto! Sono sempre, sono sempre io non so perché ho sempre con, con Lisa, ho sempre un, un blocco mnemonico che non è possibile Lisa Metelli che mi hanno portato questa giovane regista, e hanno girato un film che io dovrei vedere stasera sul rapimento alieno, sul mio testo, ciao, un abbraccio a te, sul mio testo, e andrà alla fine del convegno, a cui io ovviamente... Ho visto il trailer funziona. molto molto bello, immagino ciò che ne verrà fuori, perché... Hai visto Beh, il trailer? Ho visto il trailer appena lanciato, e poi ho visto... Eh, ho visto qualche espressione che poi Stefania lanciava sui social, eccetera, e immediatamente collega il tutto, perché conoscevo la storia, mi avevi raccontato, con Stefania se ne era parlato. Quando ho visto queste prime scene su Instagram, sono stato felicissimo perché ho chiuso subito il cerchio, è venuto subito chiaro il quadro. No, bellissimo, bellissimo, non quindi, vedo l'ora. Quindi sono molto contenta, sono molto contenta di questo. Ma c'è di più, perché... <ride> Il mio maestro diceva, noi vi portiamo le idee, ma voi dovete agire. Se voi non agite, si ferma tutto. Allora io ho imparato, quando ho delle intuizioni, eh, a metterle in pratica. No? Al limite sarà la vita fermarmi, ma se mi fermo io... Allora, cosa è successo con questo convegno? Io ho fatto tante interviste. Elisa, te lo dico adesso, dove sarà? Abbi pazienza, sei un, sei un segno di fuoco, devi avere pazienza. Eh, credo che sia un segno di fuoco non la conosco e, allora sta succedendo non solo che ho avuto tante interviste molte di più di quelle che ho avuto per i miei libri per, le altre, per gli altri convegni poi ho una bravissima eh, PR che, ufficio stampa che ha lavorato tantissimo per questo convegno che è Monica Landro che è diventata un'amica e è successo che mi stanno anche chiamando delle persone che probabilmente hanno avuto delle abduction, mi stanno chiamando persone interessate a questo campo che mi raccontano delle cose. Oggi per una serie di coincidenze, non posso far nome, non posso dire niente per adesso, per una serie di coincidenze una persona mi ha detto «Ma sai che io conosco uno che forse è stato rapito». E mi dice una roba qualunque, non so, metti che sia, metti che sia, mi ha detto di Roma, io ho detto, ma io lo conosco, io ho detto il nome, ed era proprio lui. Ma tu pensa, io ti dico, mi ha chiamato uno e tu un mi dici... Il nome? Cioè, no, no, è una roba pazzesca. Bellissimo, no? bellissimo. E anche lui probabilmente ha avuto un'abduction, che sono tanto positive quanto negative. È un argomento che mi ha sempre affascinato. Io ho avuto tante esperienze, ma in astrale, per cui in astrale potrebbero essere anche delle allucinazioni, non fumo, non bevo, non prendo l'ayahuasca, <ride> non fumo spinelli, non sono mai beccata, però potrebbero essere proiezioni di un desiderio di vedere qualcosa di più alto, ma io credo di averli... Credo di averli avvicinati perché io ho avuto già un sogno a 5 anni molto particolare. Certo. E... Una cosa, Manuela, su questo tema proprio, perché prima vi parlavi del caso Amicizia, ne parlerà Pinotti. Sì. Io proprio la settimana scorsa ho intervistato di nuovo, per la seconda volta, Gaspar e Mirella, sono stato a casa loro e abbiamo finito l'altra notte di montare il servizio che volevamo lanciare mercoledì. Te la butto ah, lì, wow. poi ne parliamo, prima di lanciarlo, perché magari possiamo anche pensare di... è un'intervista di un'ora e venti dove hanno, mi hanno fatto vedere tutti gli iscritti che gli hanno donato i V56, tutti wow, i documenti senti, che hanno loro. Senti Vincenzo, tu eri all'estero, io non ti ho chiamato perché tu, io ho proiettato già su Karma News certo, le certo, certo. ipnosi a, a due adotte, sì, a una, sì, sì, sì, sì. A una in particolare quando eri in Bosnia, e sì, sì. anche se a me non piace che stiano male, io sono più dolce nel, nel fare l'ipnosi, diciamo però eh, tu hai, sei entrato in questo. Io voglio fare certo. un secondo convegno sugli UFO. Certo, certo. E questo, siccome era il primo, eh, ho voluto farlo un po' stando nei ranghi dell'ufficialità, tra virgolette, perché non è sì, sì, sì, sì, sì, sì. Cioè, infatti, ci sono vari esponenti del Cun che sono quelli che sono stati i primi, i più esperti. Certo. Ma io ho tanti casi, ho tante persone, ho tante... Tante persone che potrebbero parlare. Quindi, io ho intenzione di fare un altro convegno online per cui certo. ne parliamo quando ci vediamo e vediamo. Come no? Come no. Certo. Una... Tra l'altro, tu hai una cosa interessante perché tu hai questa sensitiva con cui ho parlato, poi mi sono completamente dimenticata della sua esistenza perché ci eravamo parlate, che si mette in contatto telepatico. Con la persona in ipnosi e è in grado di sostenerla, di supportarla, di certo, vivere sì, sì, quello sì, che lei sta vivendo, che questa è una cosa che faceva un famoso eh, psichiatra in Brasile che quando aveva degli psicotici per esempio usava tanto i medici quanto i medium e a volte era il medium che sbloccava la situazione perché entrava in contatto con l'anima, con la psiche della, del soggetto eh, e riviveva il suo trauma per esempio e lo sbloccava poi credo che abbiano chiuso questa clinica perché era proprio fuori dai ranghi anche se il Brasile è molto aperto sì, c'è sì, sì, sì. un cane ufo <ride> il mio cane dall'altra parte nell'altra stanza <ride> ogni tanto per cui io volevo farne un secondo ma adesso cominciamo a lanciare il primo volevo farne un secondo più esperienziale dei contattisti certo dei contattisti o di quelli che hanno rivissuto un qualcosa di particolare ok? Benissimo, benissimo guarda lo Hai sai, fatto? qualsiasi cosa qualsiasi cosa io sono a disposizione per me è un piacere ed un onore <ride> allora la domanda che mi hanno fatto allora io ho un un sì, cane uffo Ilaria, sì <ride> Allora, io ho un sito che è www.karmanews.it, volevo fare una condivisione schermo ma non sono stata capace. Io intanto e, metto ma... nei commenti www.karmanews.it, allora, lanciamo nei commenti. Nella fileata mettiamo... c'è eh, il nostro convegno, e allora grazie, e sul nostro convegno c'è un articolo di come è nato e qual è l'intento. Poi di fianco c'è un. Tu apri, puoi aprirlo il sito, lo puoi condividere tu. Di fianco c'è un articolo Provo. sul backstage del film dove ho pubblicato due promo: uno finto, uno fatto per divertimento e uno quello autentico che è anche sul mio Facebook. E dove ci sono le foto del cast che stessi stanno divertendo, c'è l'attore che viene truccato, che, o loro che sono al tavolo. Uh, quindi Mancioppi, Pepe, Metelli e anch'io qualche volta e, e quello è solo un divertissement che ho fatto perché mi piaceva, mi sono gasata un po', mi piaceva l'idea e poi in fondo sulla sidebar a destra c'è un tondo con su scritto iscriviti, uno entra e c'è il programma, ci sono degli abstract dei relatori, di tutti i relatori, chi sono i relatori e poi c'è la possibilità di iscriversi con paypal o con la carta su PayPal fino a ieri io fatto... l'ho aperto ma non riesco a condividerlo neanche io perché sono anche io con Firefox e non mi fa condividere lo schermo infatti doveva andare su Chrome su, su, Chrome, su, su Chrome su Chrome lo fa condividere andare, probabilmente e sì. ovviamente ha un costo fino a ieri era un costo più basso da oggi è un costo più alto parliamone e <ride> E sarà sabato domenica, quindi siamo quasi, quasi sotto Agli siamo quasi arrivati. Noi abbiamo fatto eh, il mio, i miei tecnici, mi hanno suggerito di fare questa cosa. Costa tanto, ma noi la abbassiamo, la bassiamo, la bassiamo fino a ieri. E poi hanno fatto questa operazione di marketing. Diciamo. Io sono felice, siamo, abbiamo un buon numero di iscritti, insufficiente. Numero decente sono i relatori, penso che saranno contenti. E, e poi, come ti dico, ogni azione che tu fai apre delle porte, vero Vincenzo? Beh, certo, ogni persona ti porta altre persone. Guarda, mai come in questo periodo, in questi ultimi anni, io mi sento in rete anche stamattina questa cosa di questa persona. Che, che adesso contatterò, che non vedo da dieci anni. E questa amica che non c'entra niente con il gruppo, è come non so, uno o come lei è a Milano e l'altro a New York per dire mi dice: Ah, ma io ho un'amica che, e io gli dico il nome di chi è l'amica che mi è: e ah, come fai? Eh, sì, fortemente perché... connessa. Siamo connessi, esatto, bravo, siamo connessi, siamo in rete sì, sì, sì, sì, sì, e io sì, dichiaro sì. da una decina d'anni forse che le nostre guide ci stanno tutti unendo per cui tutte le persone che, hanno, che sono in cammino e che hanno degli interessi comuni bene o male si incontrano per fare un cammino comune e ecco non essere pecoroni come ha detto qualcuno che eh ti beh, sta sì, infatti, infatti. per essere, per risvegliarci per fare un cammino di conoscenza fatti non foste per vivere come brutti e invece tanti pecoroni non apro No, Covid, però <ride> dai di amicizia con gli anima, che bello, Cinzia! Ah sì, a Montesilvano, perché Montesilvano, dove c'è, lo conosco, il, il, quello che li organizza, c'era proprio il gruppo Amicizia, certo, certo. certo, è online, Elisa. È online. E, e quindi, e quindi è un bel. Io sai cosa, Vincenzo? Sono eccitata. Cioè, per queste cose... <ride> Lo percepisco, pensando, si sente. Si sente è Renovina, mi danno un senso di completezza della mia vita, come se io oggi faccio quello che devo fare, cioè la mia mission, che è quella, la mia mission è l'informazione, ovviamente, eh? il portare agli altri quello che io vedo, quello che sento. Sta calando il sole sta cambiando la luce, adesso mi alzo e vado ad accendere la luce. E, no, ti si vede benissimo comunque. E quindi, e poi si aprono, allora, io l'ho già detto, ho uno stranissimo, posso accendere la luce? Vai no, accendere... tranquillo, senza Capo. problemi, vai tranquilla, sì sì sì sì. C'era un sole fortissimo, bellissimo dietro, eh, quindi no. non ce n'era bisogno, vabbè, adesso... Adesso, eh sì. ti si vede benissimo. ok? Eh? Faccio, faccio una cosa che in Rai potrei essere licenziata, cambio. <ride> Inquadratura in corso d'opera. In, cor in fondo si vede il salotto più famoso d'Italia. e lo è diventato, va bene, è diventato. <ride> e mi fa, molti mi scrivono per il mio salotto a fiori, vabbè, non hanno altro da fare. E non mi ricordo cosa ti stavo dicendo, eh, No, ti stavo dicendo che siamo tutti connessi, sì, che sì. è bello la divulgazione. Ah no, ti stavo dicendo, volevo dirti questo. Eh, io ho avuto sempre, un, ecco perché tu mi dici che io non mi sono mai interessata agli UFO, perché io ho una relazione molto, una reazione molto strana. Quando parlo di UFO è come se li invitassi a cena tutte le volte, cioè che conosco. Io so, so qualcosa. Probabilmente veniamo tutti anche da un altro pianeta probabilmente la Terra è un pianeta di passaggio dove noi ci siamo incarnati, avendo magari già vissuto su altri pianeti. Poi io faccio quello che fanno molte persone col mistero, lo allontano come se non esistesse nella mia vita. Io non parlo di UFO in genere, parlo di reincarnazione, parlo perché gli UFO sono qualcosa apparentemente molto lontani da noi. Non li vediamo, non li incontriamo al ristorante, Possiamo incontrare delle persone che si sono incarnate dallo spazio e che invece stanno facendo un'esperienza terrena, ma non incontriamo gli alieni con le, con le corna e le scaglie. E come li immaginiamo. Che che siano così. Per cui è un argomento inquietante perché non è controllabile in nessun modo da noi umani sì. ed è destabilizzante rispetto a una vita cosiddetta normale, cioè, uno va in ufficio la mattina, torna a casa, va a prendere il caffè, torna la sera, vede la partita o va al cinema, o vede gli amici o va a dormire. E improvvisamente si trova davanti l'omone. Come è successo a Zanfretta. Questo mostro sì, sì. alto, peloso, alto eh. qua, due metri e mezzo con delle scarpe che sono, non so, un 50 di scarpe è svenuto. Perché certo. non esiste nel, anche lo Yeti che non. non non esistono nel nostro immaginario apparentemente e, e poi sono buoni o cattivi ci rapiscono, ci portano del bene, ci portano la conoscenza vengono da amici, vengono per salvare la Terra molti credono che arriveranno le astronavi madri ci porteranno in giro l'universo e noi anche se distruggiamo la Terra saremo salvi C ho qualche dubbio e altri invece pensano che vengano per distruggerci, per manipolarci, per rapirci, per creare una nuova razza con l'inseminazione artificiale, diciamo così. Io personalmente non ho prove, non ho assolutamente prove, penso che l'universo sia duale, Dio ha creato un universo duale e quindi ha creato il bene e il male. E Gesù diceva guardatevi dal male che è nel vostro cuore non dal male che è fuori, è molto peggio quello che abbiamo dentro, noi abbiamo dentro gli angeli e i demoni dentro di noi sì, sì. e sono dentro e sono fuori e l'universo è duale quindi ci saranno le razze buone e le razze cattive, ma anche all'interno, probabilmente come sulla terra, anche all'interno di una razza ci saranno i buoni e i cattivi. I cattivi e certo. anche I Come si chiamano quelli cattivi? Che Rimuovo sempre questa parola. I lettigliari. Anche all'interno dei lettigliari. A me ha detto che ci sono anche quelli buoni, che non sì. sono tutti mostri, tutti sono mostri... Gli uomini retti dai rettigiani, gioco di parole, perché sì. sono qui per il potere e probabilmente sono nel terzo ordine mondiale. Giusto. Io ho avuto un'esperienza molto strana guardando le foto degli appartenenti, ho visto proprio i mostri dietro di loro, dentro di loro. E, e Come dicevo, l'universo è duale, quindi ci saranno i buoni e i cattivi. E io ho sempre pensato un'altra cosa, questo è il pompas pensiero, eh? non è l'esperienza. Di... È... Io ho sempre pensato, anche nei confronti del rapimento, in teoria noi avremo un libero arbitrio. Sì. E in teoria noi nasciamo con un karma, nasciamo con un disegno, con un programma per la nostra evoluzione. Allora, quello che ci succede è all'interno di questo programma. Quindi se io sono rapito da un UFO, uno, è probabile che venga da loro, cioè è probabile che in altre vite io abbia appartenuto a una razza aliena, abbia già vissuto in un altro pianeta. Due, eh, due è probabile che io debba passare da questa esperienza. Un, io ho letto due libri che mi hanno colpito molto, che mi hanno ispirata anche nel scrivere la mia cosa teatrale, oggi film, che non ho ancora visto, eh? dovrei vederlo stanotte. <ride> Bellissimo. Eh, due sono i libri che mi hanno ispirato. Uno è Communion di Schreiber, che sì, è questo storista sì. americano, che, ha avuto, che li aveva in camera la notte, era terrorizzato, ha scritto un libro stupendo, ma già, non so, più di vent'anni fa. Il tuo e libro non... ce l'ho ancora io, ho quasi finito di leggerlo. Eh. Ah, va bene. <ride> Te lo devo ridare. <ride> E l'altro è il libro Rapiti di John Mack. John Mack Mac è stato un grande psichiatra americano, eh, tradizionale, e un giorno è venuto uno che ha detto di essere stato rapito. E ha conosciuto questo pittore, che conosceva anche Schreiber, che li metteva in ipnosi. E ne ha, ne ha valutati due, un paio di casi, vedendo che non erano fuori di testa, che non erano psicotici, che non erano megalomani, quindi dai test psichiatrici risultavano persone normali, che per normale, me è una parola. Faceva, tutte le, esiste, sì, infatti, normale, eh? faceva cioè, tutte le indagini però, faceva sì, tutte le indagini possibili e immaginabili per avere... E si è accorto che erano persone credibili. Allora ha cominciato anche lui, è diventato un esperto e lui per esempio nella, nel finale ha fatto un'analisi come Schreiber e lui eh, ha detto che, per esempio, i rapiti, la maggioranza dei rapiti, perché poi ogni persona è un mondo a sé, tornava da queste esperienze di abduction con più consapevolezza, con il rispetto della natura, diventavano, diventavano vegetariani, con più rispetto verso... Ciao Lisa, ecco la nostra la mia regista, ciao Elisa. Ciao Elisa, buonasera. E tornavano con il rispetto per anche per gli altri uomini e spesso tornavano da, queste, da questi rapimenti anche con delle doti di telepatia, di chiaroveggenza, quindi attivavano delle cose positive, per cui per quanto traumatico era il rapimento, il contatto con questi esseri, in realtà poi tornavano migliori. E ti racconto una cosa che non so se lo, credo di averla già raccontata, ma è molto privata. Io ho avuto in casa una sera che stavo parlando con un rapito, forse a te lo avevo già raccontato. Sì, sì, sì, bellissimo Una sera che ero al telefono con un rapito, improvvisamente nel mio corridoio si è riempito. Visto con la veggenza in estrato, <coughs> non posso giurare che sia vero, si è riempito di esseri piccoli ma non erano grigi, piccoli, fatti rotondi, come con delle palle sovrapposte. E, e io li ho visti e ho detto fuori, via e non sono andati allora ho detto fuori dai coglioni tac Spari. spariti e ho sentito anche un clac come quando scoppiano le bolle di sapone anni dopo in una meditazione mi sono detto ma io sono deficiente, almeno potevo chiedere cosa volevano, perché magari stavano portando qualcosa di, di buono, no? magari portavano e questo è proprio il problema che hanno le persone, perché io non ho paura di niente, ma cosa faccio se vengono gli alieni? Dove vado? Come mi comporto? Che lingua parlo? Cioè è una realtà così lontana dalla nostra, per quello che ne sappiamo, che nessuno di noi sa cosa fare. E allora io ho come si dice, ho reagito dicendo io sono forte e vinco io, che è il mio atteggiamento oggi sì. di fronte a certe situazioni. E magari ero sbagliato, magari avrei fatto un'esperienza straordinaria, mi avrebbero portato delle nuove conoscenze. Eh, certo. Ma questo, momi, sì, ma io sono anche a Lega. <ride> sono sempre una pizza. <ride> sì. Ecco, eh, ho avuto un'altra esperienza strana allora che ho raccontato ma te la riracconto allora io 2007 vado in india e vado a prendere il diksha da amma e bhagavan in, una, in un ashram sopra um, Chennai, in campagna molto bello è stata un'esperienza molto bella e c'erano delle presenze allora io mentre facevo meditazione con gli occhi chiusi, vedevo degli esseri con la pelle scura, stranissimi, e poi degli esseri, tipo c'erano dei grigi, poi c'erano una roba che non ho mai visto in nessuna, in nessuna, non è che io sono esperta, ma non l'ho mai visto, degli esseri come con delle bolle, come se avessero la testa fatta di palline. E poi a un certo punto ho capito che quelli con la pelle scura erano entità indiane, che hanno la pelle scura, per cui non erano mostri, ma erano eh, anche in astrale, avevano la pelle scura su, sulla Terra. Poi a un certo punto cosa è successo? Un giorno ero lì già da un po', ero sul prato a prendere la boccata d'aria, viene da me un ragazzo e mi dice, tu sei la pompas, sì, ma tu hai visto che ci sono gli alieni qua? E gli ho detto, scusa, ma <ride> lui mi dice, tu sei la pompa. E a chi lo devo dire? <ride> e hanno cominciato in due o tre a dirmi, anche un medico, viene da me e mi dice, Manuela, hai visto che ci sono gli alieni qua? Guarda. E quindi cioè, Non eri l'unica quindi a vedere. Okay. E poi c'era costru una costruzione molto strana, come se fossero delle antenne, c'erano cose strane. Quando me ne sono andata... Quando sono andata via, che è finito dopo 21 giorni di questo ritiro, che ringrazio Dio di aver fatto, perché è stata un'esperienza molto interessante, anche se purtroppo era, sono diventato un po' una setta, però è stata un'esperienza che rifarei, senza legarmi, perché basta dire no. Quando sono andata via, io essendo giornalista, ero lì come VIP e quindi ho avuto l'incontro privato con Bhagavan, che è il, il maestro, diciamo, il guru. Del, di questo. E allora gli ho detto, Bhagavan, eh, ma qui ci sono gli alieni. E lui mi ha detto, sì. E io gli ho detto, ma tu li hai incontrati? Sì. Ma li hai incontrati in astrale o li hai incontrati anche sul piano fisico? Tutti e due. Quindi non mi ha detto tu sei matta e hai, cioè, hai avuto le allucinazioni, hai fumato, hai preso l'ayahuasca. <ride> no, lì hanno delle altre sostanze, hai masticato. E la domanda che io gli ho fatto, gli potevo anche chiedere tu mangi la verdura, no? Di giorno bevi l'acqua. Cioè, la risposta era come se io avessi fatto una domanda assolutamente normale e ovvia. E lì ho avuto un'altra esperienza che non racconto con una donna che secondo me era un'aliena ma non ve la racconto molto inquietante perché non ho capito E non, non, è, stata negativa, eh? non è stata negativa ma particolare molto particolare e nessuno mi ha risposto l'unico a Bhagavan mi ha risposto indirettamente perché lì c'erano gli alieni e quindi è un campo tutto da scoprire tutto da scoprire io ho detto io dico ragazzi io posso incontrarvi ma mi telefonate prendiamo un appuntamento e voi mi aspetta che ti leggo una cosa eh, prendete un appuntamento e io vi invito anche a pranzo cioè non ho problemi però non all'improvviso però di notte esatto non venite, venite con i miei con i miei e allora una mia amica medium che è molto divertente mi ha scritto aspetta eh, mi ha scritto humans please don't, eh, umani please non spediteci nessuna eh, nessuna lettera diciamo con le istruzioni di come noi dobbiamo venire a casa vostra. È disturbante, sinceramente, gli alieni, che è una roba che non so dove ha trovato o se se l'ha inventato, perché in effetti noi non possiamo dettare legge all'universo, però possiamo boh, fare un percorso di consapevolezza. Io credo, non lo so, perché come ti ripeto, io poi prendo... Le... Adesso io chiudo il computer e vado, non so, a mangiare, a vedere la televisione, a lavorare, a fare il mio giornale, e prendo le distanze, perché è un, è un campo dove non abbiamo la risposta immediata. Io se voglio vederti, prendo la macchina, ti invito a cena, e ti vedo, e ti parlo, e comunico con te. Con loro non è così semplice, ammesso sì, sì. che quelli che scendono sulla terra e collaborano con la CIA... Ha messo con l'FBI o con chi o con i servizi di qualunque paese, ha messo che siano dei buoni, perché i grigi sono dei robot, sono degli esecutori, quindi non, sono, non hanno emozioni, hanno, eseguono degli ordini. Poi chi lo sa, per esempio, dicono che quelli che vengono dalle piedi siano alti e biondi e sono quelli che noi scambiamo per gli angeli. Eh, io non credo che non esistono gli angeli, ma esistono i pleiadiani. Penso che abbiamo potuto confondere gli uni con gli altri. Questo è possibile, perché gli angeli sono creature di luce, non sono creature. Ecco l'attore. Ciao Alberto! Questo è l'attore! Uno dei protagonisti con Stefania Pepe del, nella figura dello psicanalista eh, Grande Alberto. Tutti tutti stasera tutti qua sono molto contenta e quindi però io credo che potrebbe esserci in un futuro un tu cosa ne dici che, allora, che potremmo venire in contatto ma io sono convinto di una cosa che comunque in un modo o nell'altro siamo in contatto già è il problema okay. è la nostra percezione okay. no ma io sto proprio dicendo posso invitarli a cena secondo te cioè, io penso pensare... che arriveremo a questo sì, penso che arriveremo a questo e tra l'altro in tanti poi vedi le teorie sono tante come tu dicevi prima la verità non la possiamo assolutamente ancora a, asserire anche, no? perché sono tante cioè. razze perché ci sono però io ho avuto ti racconto un'altra esperienza stranissima che ho avuto allora io faccio un gruppo di reincarnazione e non lo so Laura non ho tutte le risposte eh, io faccio un gruppo e uno degli esercizi che facevo nel, soprattutto con, la, con, la, con lo sviluppo della sensi, nelle miei corsi di sviluppo della sensitività ci si prende con le mani a due a due, ci si guarda negli occhi e si cerca di indovinare eh, la vita precedente della persona che è di fronte. Io faccio eh, allora, se siamo pari se, se, se le persone che fanno il gruppo sono pari, io sono lo tra loro. E seguo. Se sono dispari, mi metto in gioco anch'io. Allora eravamo dispari e io faccio questo esercizio con un'attrice di Roma, mia amica, che io conosco come una bella donna, come un'attrice, un eh, sì, molto sensibile, ma non, non particolarmente strana, tra virgolette. Allora la guardo, quando è il mio turno e vedo. Nei suoi occhi, una creatura simile a quella di Independence Day, quindi tra il ragno e la cavalletta con, con i peli e degli occhi buonissimi. Un amore aveva negli occhi e non era più lei, cioè aveva proprio eh, canalizzato, cosciente o non cosciente, questa entità. Ed è stata un'esperienza stupenda, un'esperienza d'amore con una creatura e io non ho paura. E un'altra volta mi è successo, con questo esercizio, mi devi dire qualcosa? No, no, no, è che sono d'accordo con te, nel senso che eh, dipende, come dicevi tu, dalle razze. Cioè ci sono razze che donano amore come non possiamo neanche immaginare. Un'altra volta con un ragazzo sensitivo di Roma, Valbonesi, che un genio un geniale, nipote di una, di una dei più grande medium che ci sono stati a Milano nel, durante la guerra o nei primi anni dopo la guerra. Eh, lui viene a fare questo corso di reincarnazione con me, facciamo questo esercizio. Sto parlando di tanti anni fa. Eh. Allora ci prendiamo per mano, e quando tocca a me, vedo delle zampine tipo ragno che entrano nel mio corpo. Tante zampine. E allora gli dico, ma cosa stai facendo? Ma non gli ho detto, vedo le zampe piuttosto che vedo. Cosa stai facendo se tu non lo sai? No. E lui dice, noi comunichiamo così. Bellissimo. E io non avevo paura, perché poi lui è un bravo ragazzo, io è un po' particolare, ma è un bravo ragazzo. E non era una cosa di... Non l'ho sentita come un'invasione... No, no, non era una cosa né sessuale né era come se avesse lanciato dei fili di comunicazione. Ma la cosa strana è che lui al cosa stai facendo mi ha detto: Noi comunichiamo così. Quindi lui sapeva cosa io sapeva faccia. già di cosa stessi eh certo. <ride> per cui ci sono tante. Allora io che sto aprendo la mia sensitività, la mia medianità in questo periodo, non che io sia chissà chi, però sto aprendo. Più vado avanti e più mi accorgo dei misteri che ci sono, che noi non abbiamo neanche l'idea delle creature che esistono in astrale, che esistono, ho avuto un'altra esperienza adesso che non racconto recentemente, di una figura astrale eh, molto particolare, e, ma noi non sappiamo niente Vincenzo, sai che non sappiamo niente? Gli scienziati sì. dicono che noi conosciamo il 3% della realtà, immaginati se, se arrivassimo al 10%, loro Cosa pensano si alla materia oscura, essere il ragno, eh, ci sono tanti, tante esperienze a seconda di come siamo noi, di come le viviamo, di qual è il nostro karma e di chi attiriamo, perché noi attiriamo a seconda di come siamo sia persone sulla terra sia persone dall'aldilà. Però ti dicevo un discorso che prima non ho finito. Io penso che abbiamo un libero arbitrio, che è molto parziale, non è totale. Ma se io dico no, deve essere no. Eh, allora, se io ho un ragazzo che vuole stuprarmi, io prendo una sedia e gliela spacco in testa. Certo non bevo un litro di vodka. Certo. La situazione è chiara. Cioè, povera, povera ragazza quella violentata da Ciro, da Ciro e dai suoi amici. Allora, non è colpa della ragazza, ovviamente. Probabilmente l'hanno fatta bere, a vent'anni forse l'avrei fatto anch'io, perché a vent'anni sei molto incosciente, non ti rendi conto. Ma se tu dici no e no, gli dai un pugno sul naso, lo, lo, eh, anche, anche, un, anche i delinquenti di fronte alla forza o ti ammazzano, e allora vabbè, o scappano, io ho messo in fuga due ragazzi perché ho avuto una reazione fortissima e inaspettata, loro, e non mi hanno volevano bossaggiarmi, non l'hanno fatto. Eh, sì, bravo, non so chi è questo Facebook user, l'ho detto io: buono e cattivo, è dappertutto nell'universo sulla Terra, dentro e fuori di noi. Quindi, siccome ci fanno specchio, eh, aspetta Elisa stai lascia la puoi lasciare quella sì sì sì lo lascio, la lascio siccome no le persone ci fanno da specchio le <coughs> persone ci fanno da specchio noi viviamo quello che dobbiamo vivere senti Elisa al nastrale non ti può succedere niente se ti tirano fuori dal corpo probabilmente tu sei pronta ma quello che devi imparare è a mantenere la consapevolezza e o ti affidi Pre. Io, per esempio, ho fermato qualche esperienza molto negativa di esseri molto negativi, potrei dire demoni, pregando con il Padre nostro, anche se sono lontana dalla Chiesa. Il Padre nostro è una grande preghiera e dicendo: Il Padre nostro si ferma e dicendo: 'Aiutatemi, aiutatemi' e pregando la cosa si ferma. Anch'io sono stata tirata fuori dal corpo ho vissuto un'esperienza straordinaria, non, non so chi erano non so, erano guide probabilmente, non alieni, e eh, forse, allora, o uno non ha queste esperienze, le chiude, o forse dovrebbe viverle. Quello che io non ho fatto, quando lo dicevo prima, che forse ho sbagliato a non vivere l'esperienza, perché abbiamo paura dello sconosciuto, e invece magari lasciandosi andare vivremo delle cose che ci darebbero un qualcosa in più, ci darebbero certo, certo, certo. una possibilità. <ride> Bene, ma è, guarda, come sempre il tempo con te vola Lo dicevano anche i nostri amici c'è cioè qualcuno dice stare delle ore ad ascoltarla L'ora è volata e oggi abbiamo fatto una diretta di un'ora Perché era importante parlare di questo tema con te Ed era importante soprattutto parlare del convegno Perché esatto, è un'opportunità unica, davvero unica Per gli appassionati del settore è Il primo, eh? è il primo Perché è ce ne sarà un secondo Allora, posso dire? Certo, vai il 22 e il 23 maggio Ah, guarda, guarda, la combinazione, ho stampato eh, ecco, il volantino, <ride> che ho qui perché volevo distribuirla e poi non l'ho fatto. Allora, ci saranno Alberto Negri, Sabrina Sant'Agostini, Pier Agostini che parleranno, parlano i piloti, loro hanno intervistato piloti anche militari, eh, perché i piloti sono i più interessanti come testimoni perché hanno certo. il senso della distanza dell'altezza, della velocità io se vedo un, un oggetto volante non posso definire la, dove si trova e che velocità va un pilota sì perché è addestrato per quello poi ci sarà Pinotti come dicevo che avrà due relazioni Carlo Di Litta che parla di un caso molto particolare che io sono andata a leggere in Wikipedia ma che non conoscevo di Claudio Naso Alfredo Benni molto interessante, che parlerà delle nuove tecnologie, alcune delle quali vengono appunto dagli alieni. Poi ci sarà Giorgio Di Salvo, UFO tra frantascienza e realtà, Moreno Tambellini, che oggi sul mio, perché su YouTube io ho tutti i film, sul mio YouTube di Karma News, no, non è vero, sul mio Facebook di Karma News ci sono tutti i filmati dei relatori e anche il promo okay. del film. Caria parlerà della. Vi stavo dicendo, Moreno Tambellini parlerà delle razze aliene che sono tante. Io mi ricordo da un'intervista di Malanga che erano sette, adesso sono almeno 20, cioè sono, ne hanno <ride> sì, sì. poi. Caria parlerà della simbologia profetica dei cerchi del grano. Gennaro Pepo, delle abduction. E poi ci sarà il film. E Sul mio karmanews.it basta aprirlo. C'è l'articolo sul convegno, come vi dicevo prima, un articolo sul backstage del film, quindi vedrete Stefania Pepe, Alberto Mancioppi, Elisa, eh, Elisa la, la, la, Metelli, la, che è la, la, seconda, la prima regista con Stefania Pepe, c'è anche il promo, il film no, il film sarà all'interno del convegno. E chi si iscrive al convegno avrà il link per due mesi quindi potrà rivederlo o potrà vederne, vederlo a pezzi vedere non so anche solo un'ora al giorno e io sono felice di aver fatto questa cosa felice Vincenzo noi siamo amici forse da altre vite quindi grazie Beh, sicuramente <ride> e vi aspetto possibilmente sulle mie, nelle mie iniziative non solo qua psicologicamente ovviamente continuate a venire perché lavoriamo in parallelo lavoriamo più o meno con, una, con uno stesso scopo che è la divulgazione, sì, sì. della conoscenza e anche Vincenzo fa tante belle cose ci siamo tutti scoperti registi di video no? <ride> senso di certo. e quindi è un'occasione per aprire una porta una porta certo, certo, certo. che non sarà... Non, non è un convegno che mette paura il film è un po' inquietante ma è anche un film e quindi deve avere anche una, una, una suspense che certo. credo, io non ho ancora visto ma siccome lo, la storia l'ho scritta io oh, la... stanotte mi farei sapere non mi non scriverai vero. dopo che l'avrei guardato no? ci non conto ho capito. Non ho capito. dopo non che l'avrei guardato stanotte mi farei sapere ci conto, no? mi scriverai ah, per sicuramente, dirmi cosa... sicuramente ma siccome l'ho scritto sì. io Vincenzo la storia la conosco poi, sì, no, è proprio l'emozione sì, che genererà no. in te esatto. E sì, poi sai, dopo cinque anni me la ricordo, ma poi io guardo le cose come se fosse la prima volta. Anche quando guardo le cose mie, eh, mi stacco, mi guardo come se non avessi mai visto quella cosa, e quindi vi aspetto, vi aspetto sul mio sito, sul mio YouTube, sul mio convegno, ma ne farò, ne ho già altri due pronti, altri tre quindi. Ogni 3-4 mesi penso di farne uno. E qualcosa, anche Vincenzo in uno di questi sicuramente. Permette Sarà un di... piacere. Eh, va bene. bene. Manuela, io ti ringrazio per il tempo, per la disponibilità, e per tutto quello che fai, come sempre. Con Manuela ci rivedremo presto. Questa sera era una diretta appunto per parlare di questo tema e lanciare il convegno, ma faremo altre dirette se mi darà il piacere di essere con certo. noi. Dove avremo modo di chiacchierare e dibattere ancora più a lungo. Senti, abbiamo qualche secondo. Non c'è qualche vai, domanda vai. importante. Sì, allora ti dico qualche domanda. Ne stanno arrivando tante in realtà. Qualcuno quindi, in sì, sì, sì, alcune sono affermazioni. Ce n'è solo una di domanda vera e propria: è questa di Patrizia, che dice: Si è trovata due anni fa al PS per un'emorragia interna. Si è vista eh, eh, no, distante sull'edito metallico, con un stretto. Entità da parte per parte molto alte con una tunica con cappuccio potevano essere arrivi, potrebbe, potrebbe essere. essere. Cioè. Potrebbe certo, essere l'effetto certo. dell'emorragia, quindi un'allucinazione dovuta a uno stato modificato di coscienza, potrebbe essere che c'era. Ma potrebbero essere, a volte, queste entità vengono per aiutarci, non solo per cercare. Quindi vengono per aiutarci a superare la, la cosa. Ci sono dei medici dell'aldilà che ci aiutano anche. Va bene. Certo, certo, certo. Benissimo, grazie, Manuela, grazie, grazie ancora. Un bacio grande, anche se virtuale ti arriverà sicuramente l'energia. Ci sentiamo nei prossimi giorni. stanotte conto sul tuo messaggio per dirmi le emozioni che proverai dopo che avrai guardato il film. Ci Va bene, grazie a tutti, a presto. Un bacio Ciao. grande. Ai nostri e amici, buona continuazione. Così questo liberato. video, Vincenzo. Grazie, okay, grazie, go. grazie. <ride> Un bacio, buona continuazione Ciao. di serata. Ciao.